Comando palestinese sequestra la nave Achille Lauro. Eccoci qui, amici. Siete pronti a salpare verso avventure incredibili? Benvenuti a bordo insieme al famoso Pirata RB. La nave Achille Lauro, costruita nel 1963 a Genova, Italia, è stata una delle navi più famose del XX secolo principalmente a causa degli eventi drammatici che si sono verificati a bordo. Originariamente utilizzata come nave da crociera, l'Achille Lauro ha navigato in molte parti del mondo, trasportando passeggeri alla scoperta di nuovi paesi e culture. Tuttavia, la fama della nave è stata macchiata il 7 ottobre 1985, quando un gruppo di terroristi palestinesi sequestrò l'Achille Lauro durante una crociera nel Mediterraneo i terroristi uccisero un passeggero americano e tennero in ostaggio gli altri passeggeri e l'equipaggio per diverse ore. La situazione fu risolta solo dopo l'intervento delle forze speciali italiane. Nonostante questo, la tragica vicenda della nave Achille Lauro ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva e rappresenta ancora oggi un esempio di come la violenza e la minaccia del terrorismo possano mettere in pericolo la vita delle persone innocenti. Inoltre, la vicenda dell'Achille Lauro ha portato ad una rinnovata attenzione sul problema del terrorismo internazionale e ha spinto i governi di tutto il mondo a prendere misure più rigorose per prevenire e gestire queste situazioni. Ancora oggi, la nave Achille Lauro è ricordata come un simbolo delle sfide e dei pericoli che l'umanità deve affrontare per mantenere la pace e la sicurezza a livello globale. Dopo questo tragico evento, la nave continuò a navigare per molti anni, ma la sua reputazione era stata irrimediabilmente danneggiata. Nel 1994, la nave fu venduta a un'altra compagnia di navigazione e fu rinominata MS Premier Cruise. Tuttavia, anche con il nuovo nome, la nave non riuscì a riprendersi dalla sua reputazione negativa e fu infine demolita nel 2008. La storia della nave Achille Lauro rimane un monito per le future generazioni sulla potenza del terrorismo e sulla sua capacità di operare ovunque in qualsiasi momento. Tuttavia, la memoria dei passeggeri e dell'equipaggio che hanno vissuto quell'orribile esperienza rimarrà per sempre nei loro cuori e nella storia umana. Ehi, hey, amici pirati! Qui parla RB! Spero che vi stiate divertendo a bordo del nostro canale e che stiate godendo di tutte le avventure che abbiamo in serbo per voi. Volevo ringraziarvi per essere qui con noi e per il vostro supporto costante. Se vi piace quello che facciamo e volete continuare a seguirci, vi chiedo di lasciare un like a questo video e di commentare con i vostri saluti. Siamo sempre felici di sentirvi ed entrare in contatto con voi, amici pirati di tutto il mondo. E ricordate, se avete qualche richiesta speciale per le nostre prossime avventure, non esitate a farcelo sapere. Siamo qui per voi e per condividere con voi le emozioni del mare e della vita da pirati. Grazie ancora per il vostro sostegno e ci vediamo presto, amici pirati. A